abbiamo in linea Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea Capitolina. Buongiorno De Vito, grazie per il suo buongiorno, tempo. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a voi. Buongiorno De Vito. Allora, noi è un po' di giorni che stiamo cercando di eh, comprendere che cosa succede, cioè insomma anche capire la percezione di quello che succede a Roma. E le dico francamente che la percezione del romano media è di una città immobile in questo momento. Allora ne vogliamo un attimo capire eh, con voi, visto che avete comunque inglobato eh, dietro il voto eh, che c'è del Movimento 5 Stelle a Roma c'è un sentimento talmente diffuso che la vittoria è stata schiacciante allora, eh, che cosa sta succedendo in questa città? Perché non siamo in grado di comprendere realmente, di avere eh, chiaro eh, che cosa si sta facendo e vediamo semplicemente le stesse problematiche di prima Beh, la vittoria è stata schiacciante perché i romani hanno visto come i partiti di destra e di sinistra hanno gestito questa città lasciandola in macerie con 13 miliardi di debito è chiaro che su questo stiamo lavorando quindi fin da quando siamo entrati abbiamo iniziato a fare dei risparmi di spesa eh, tanto come giunta, tanto come assemblea capitolina stiamo lavorando su questo bilancio ed oggi lo approviamo per la prima volta in dieci anni nel, entro il termine del 31 dicembre quindi facciamo un previsionale entro il 31 dicembre dell'anno prima, io ricordo previsionale di Alimanno eh, 9, eh, 7 novembre dell'anno successivo e di Marino 2 dicembre dell'anno successivo, è chiaro che fare un previsionale nei termini è il presupposto per fare una sana e corretta programmazione della spesa e questo stiamo facendo, facendo tanti risparmi, oggi siamo riusciti a mettere 10 milioni in più sulla manutenzione stradale, abbiamo acquistato 150 eh, nuovi autobus, abbiamo sbloccato la questione del salario accessorio, quindi pian piano eh, noi vediamo che i risultati, i risultati stanno arrivando è chiaro che anche è anche importante un'interlocuzione con il governo ecco proprio alla, a questo alla... proposito infatti insomma, su questo cioè perché uno si aspetta, delle cose, ma poi evidentemente ci sono delle ristrettezze determinate dalle condizioni che lei stava elencando, no, che sono tutte vere, insomma, no, Roma ha un debito enorme, eccetera, eccetera. Però quando uno vede che, per esempio, a Torino, che pure ha molti meno problemi di noi, eh, comunque due... Figure istituzionali con indirizzo politico differente, come la sindaca e il presidente di regione, si mettono insieme per fare un progetto per Torino e chiedono 6 miliardi? Allora io però per opere infrastrutturali e quant'altro, allora io mi chiedo perché una roba del genere non è stata fatta a Roma, visto che abbiamo un sacco di problemi in più ed è molto più grande. Ed ecco è la capitale. Ed è la capitale. Ah, eh, guardi, noi questo lo auspichiamo, lo spingiamo. Eh, ma lo auspichiamo, ma lo dovete fare, se l'hanno fatto beh, a Torino perché non viene fatto diciamo a Roma? Che... Si dice che gli accordi si fanno in due. Eh, cioè, allora, Chiamparino, Chiamparino, nostra, Chiamparino proposta... è più buono dei Zigaretti, praticamente, ecco questo sta dicendo. Perché voglio dire, là comunque hanno trovato un'intesa. Io posso dire che la proposta e l'interlocuzione da parte nostra ci sta, che non è solo con Zingaretti ma anche con il governo eh, per quanto riguarda gli spazi di finanza, per quanto riguarda i finanziamenti che una città come Roma, che è una città complessa, che ha molte problematiche anche per il fatto di essere la capitale d'Italia, eh, deve essere considerata eh, io però ho visto di contro che ad esempio oh, Rughetti eh, eh, ha, ha si è incredibilmente esposto sul tema del salario accessorio dove il Comune di Roma è riuscito a trovare una soluzione. Ecco, quello che noi eh, auspichiamo e c'è la massima volontà da parte nostra è che eh, eh, Comune, Regione e Governo collaborino su, su Roma e che il PD non, non voglia invece giocare come ci sembra eh, una battaglia a politica a scapito dell'interesse dei romani. Ok, mental tal caso De Vito, io glielo dico da elettore, quindi sono l'ultimo dei critici per partito preso, questo glielo voglio dire allora, eh, da elettore perché... sì 6. sì, 6. certo, eh, votato no. straconvinto la raggia, allora eh, le chiedo questa cosa perché, visto che tra l'altro nello scaricabarile siamo dei fenomeni da sempre in Italia, non dire abbiamo chiesto 100 ci hanno risposto che ci danno 2 perché o non farlo? Non ma almeno niente. questo darebbe la percezione che c'è un, un mondo che si scontra con un altro mondo e allora ci potrebbero essere gli interessi politici nel non far risaltare questa amministrazione così come magari forse è stato fatto in precedenza con Marino, ma fateci capire quali sono le cose che vorreste fare cioè, per esempio, vogliamo, vogliamo risolvere il problema di Atac, vogliamo risolvere il problema di Ama, i soldi sono questi ce ne servono totte, lei ha parlato giustamente di risparmi, ma con i risparmi non ci facciamo molto. Ma Guardi, noi questo lo stiamo facendo lo stiamo anche uh, urlando il più possibile eh, diciamo che noi stiamo facendo il possibile nei limiti di quello che il bilancio uh, di Roma uh, consente eh, eh, è chiaro che, che ci serve un aiuto da parte del, del governo però uh, avete anche visto ad esempio che uh, il Senato in Senato è stata approvata una, una mozione presentata dal Partito Democratico per commissariare Atac cosa uh, assurda innanzitutto perché noi vogliamo mantenere uh, come dire, questo bene, questa azienda Pubblica, efficientandola e eh, eh, rendendola appunto un'azienda economica eh, ed efficiente, invece sembra che eh, si voglia agire eh, in senso opposto al punto che eh, eh, il Parlamento va a stabilire, va a decidere cosa che non può fare su un bene che non è suo. Quindi, mh, per quanto ci riguarda, questa interlocuzione è aperta, è aperta anche col MES è aperta sul tema eh, degli spazi di finanza, sui finanziamenti che a una città come Roma devono, eh, devono eh, essere garantiti. Eh ci auguriamo che eh, da parte del governo ci sia questa volontà eh, da parte nostra eh, è assoluta, c'è la massima disponibilità, la massima disponibilità eh, al dialogo e alla collaborazione eh, tra gli enti ripeto, ci, ci auguriamo che il PD non voglia giocare una battaglia politica a scapito degli interessi degli umani okay, però lei non, nei crede, lei non crede scusi. Nei di quelle che sono il bilancio eh, di quello che è il bilancio attuale eh, stiamo comunque cercando di garantire eh, al meglio appunto razionalizzando ed efficientando le spese, i tanti sprechi che ci sono nel bilancio del Comune di Roma che è un bilancio da 5 miliardi su cui eh, ci sono dei, degli sprechi importanti che stiamo andando a razionalizzare sulle partecipate, sulla gestione degli immobili, sugli appalti e via discorrendo a, a, a, a, migliorando i servizi eh, di, di Roma Capitale che chiaramente è un lavoro strutturale che presupporrà del tempo. Ok, allora, benissimo, allora, eh... Roma che fosse una, uh, una bruttissima partita da giocarsi era chiaro per tutti, questa era lampante però avete scelto di giocarvela, allora non crede che anche per l'elettore sì sì ma la stiamo giocando no certo però evidentemente la percezione che arriva a forse comunicare di più da questo punto di vista visto che uno si aspetta anche una certa comunicazione dal Movimento 5 Stelle per definizione, per natura stessa e evidentemente far, porterebbe la gente ad avere una percezione differente rispetto a quella di adesso che francamente dico è di immobilismo ma allo stesso Guarda. tempo credo che la gente sia anche abbastanza stanca di sentirsi ripetere quello che ogni amministrazione ha detto Veniamo dai, cioè, ci ritroviamo con i buchi fatti da quelli prima, cioè qui c'è bisogno di qualcuno che la sappia risolvere la situazione di qualcuno sì, sì, che di fronte sono, agli sono, enormi sono problemi, problemi di di cioè, buchi, alla fine avete scelto beh, ma... di giocarvela questa partita Guarda, quindi non credo sì, che fosse solo per sì, puntare noi la, stiamo giocando, la stiamo giocando no no no assolutamente no, eh, quello che ho detto è che c'è una disponibilità al dialogo e alla collaborazione tra gli enti questo ci mancherebbe, eh, ci sta e ci sarà sempre. Poi stiamo giocando con le risorse che abbiamo. Eh, però le ripeto: nei limiti delle risorse che abbiamo, ci sembra che i risultati. che noi amministriamo da quattro mesi, insomma, eh. Roma viene da vent'anni di mal governo. Eh, però eh, già in questi quattro mesi ci sembra che i risultati si inizino a vedere. Le ripeto: su questo bilancio andiamo a mettere 30 milioni di euro in più sui servizi sociali, andiamo a mettere 10 milioni di euro in più sulla manutenzione stradale che i municipi potranno gestire. Eh, abbiamo comprato 150. 50 autobus, una flotta di circa 1.000. Ecco qua ci dicono autobus, ma gli autobus aumentarla... non, sono, non sono quelli che aveva comprato Marino, questo ce lo scrivono, se si riferisce no, agli autobus arrivati ora non è... li hanno comprati quelli da Raggi, ma quella Marino se ne hanno presi altri è una notizia ci scrive Gianni. La questione era bloccata ed è stata ottimamente eh, erano... dall'assessore Meleo, quindi non, non era così e peraltro arriveranno anche più di 150 autobus, quindi insomma ci sembra che settore per settore eh, i risultati iniziano a vedersi poi se si ha la pretesa che dopo quattro mesi si risolva no no ma era anche... mal... no no nessuno ha questa di... pretesa no no no eh, beh, quindi, insomma, non abbiamo detto questo abbiamo detto questo Enrico non mi pare no. No, non, non abbiamo vorrebbe. detto questo no. No. abbiamo detto questo assolutamente però insomma ripeto a me fa male vedere che una um, una giunta dello stesso colore di quella di Roma sembrerebbe quella di Torino muoversi di più più rapidamente con più incisività allora mi domando perché a Roma non viene fatto? Cioè no diciamo che Torino è una città diversa sono diverse appunto, le condizioni è, più semplice. è diverso il numero degli abitanti e probabilmente Torino non viveva e non vive i disservizi che vive Roma tutti i giorni Torino non ha una società di trasporti che è stata spolpata dalla politica che ha perso un miliardo di euro in cinque anni a colpi di duecento milioni di euro all'anno che ha degli squilibri eh, pazzeschi eh, con gli autisti che sono meno della metà del personale, così vale per le altre aziende che sono aziende che cubano 2 miliardi di euro di contratti di servizi, così vale per Anno, così vale per tante altre società. Quindi è chiaro che la situazione di Roma è una situazione eh, indubbiamente più complessa. Ci stiamo lavorando, eh, ci stiamo lavorando da quattro mesi, pian piano i risultati in termini di risparmi che sono quelli che dobbiamo necessariamente fare perché i cittadini romani sono quelli che pagano le tasse più alte d'Italia per avere questi servizi e noi riteniamo che i risultati, i risultati eh, pian piano inizino a vedersi e non condividiamo questa eh, visione di eh, immobilismo, non pensiamo che, eh, che i cittadini romani abbiano questa percezione e noi invece eh, pensiamo che eh, eh, le ripeto in ogni, in ogni ambito sulla, uh, sulla scuola per quanto attiene i dipendenti i capitolini eh, eh, in questo contesto di bilancio abbiamo sbloccato i fondi che ne dica Rughetti eh, per ridare a 24.000 dipendenti capitolini 2-300 euro di salario accessorio eh, al mese. E, sul tema dei, dei concorsisti, delle 22 procedure concorsuali, anche quello, è stato, eh, anche quello è stato sbloccato, quindi stiamo prendendo i dipendenti di cui eh, Roma eh, ha, ha bisogno. Eh, abbiamo fatto il bando per, per le periferie e quello porterà eh, diverse decine di milioni di euro per a, a riqualificare le periferie, ci sono 10 milioni di euro in più sulla manutenzione stradale, 30 sui servizi sociali quindi mh, sinceramente eh, questa percezione non è, non è condivisa, è chiaro che ci muoviamo tra, tra mille difficoltà che sono quelle che ci sono state lasciate oh, Rughetti lo diciamo per chi si fosse messo in ascolto adesso magari lo sapesse è il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri con delega la semplificazione e la pubblica amministrazione, questo Angelo, Angelo Rughetti con il quale avete avuto una polemica, no? immagino, ma è sfuggita sta polemica? Ma, insomma, evidentemente... No, per quanto ci riguarda nessuna polemica, il 27 di novembre i dipendenti capitolini riceveranno il salario accessorio come stato eh, come siamo riusciti a fare e come l'OREF, l'organismo di revisione, ha certificato. Quindi per quanto hanno attiene nulla questo. Devito, perché sulle buche non si può intervenire subito? Perché non si è riusciti a intervenire subito? Che comunque è qualcosa guardi. che riguarda i municipi, insomma, perché almeno su un qualcosa che, che potrebbe essere, sì, come dire, un, un abito migliore. Sì, che qua dice sono un tassista in un mese ho buttato tre ruote scrive Luca eh, l'altro ieri abbiamo visto una strada qua vicino a via Elza de Giorgi do, doppia corsia in realtà sono quattro ma era stata chiusa solo la direttrice verso il centro che porta da, da Porta di Roma dal centro commerciale chiusa per una buca chiusa per iniziativa da parte di, di una eh, vigilista sarà messa da traverso peraltro altre situazioni del genere con transenne più meno con eh, macchine della polizia davanti alle buche continuano ad esserci però insomma il Sarò problema lì magari da un mese transennate eh, è una insomma... settimana sulla salaria una settimana è la, sensazione eh, cioè, eh. <ride> la domanda l'ho compresa eh, no, è un po' come è un po' come dire eh, perché non si risolvono i problemi di ADAC che ha un'esposizione di un miliardo e mezzo verso fornitori o terzi eh, dall'oggi al domani perché un miliardo e mezzo non si trova subito però le posso dire che su un bilancio che prevedeva 21 milioni eh, per la manutenzione stradale eh, importo bassissimo eh, se consideriamo che i cittadini romani ne spendono tre, 30 milioni di euro all'anno, cioè quasi un punto del bilancio eh, per mantenere gli otto, eh, otto campi rom eh, che la politica eh, ha creato eh, su cui si è lucrato molto cioè quasi un punto del nostro bilancio eh, però questo importo di 21 milioni lo abbiamo innalzato eh, di 10 milioni, sono tanti, sono pochi intanto abbiamo fatto risparmi di spesa e anche su quella voce ha aumentato e eh, messo eh, un piccolo mattone. I risultati si vedranno, gli interventi si faranno, sono su questo bilancio del eh, previsionale, eh, quindi per il 2017, quindi sul 2017 abbiamo il 50% in più dell'importo che in precedenza eh, le precedenti amministrazioni spendevano. Logicamente quindi il risultato si vedrà perché i soldi li abbiamo trovati. Eh, quindi domanda cioè adesso avete fatto cassa, però gli interventi quando? Quando è che gli potremo interventi? vedere le strade di Roma? in una maniera diversa rispetto alla timeline a come si può dire. Guardi, gli interventi saranno, saranno immediati, quindi eh, le ripeto stiamo approvando entro il 31 dicembre il bilancio del 2017, quindi eh, diciamo possiamo dire i prossimi mesi. I pro già nei prossimi mesi confidiamo di migliorare la situazione. Abbiamo del resto messo il 50% in più delle somme che c'erano prima. Ebbene, eh, De Vito io spero che si siano rinfrancati i nostri amici Beh. ascoltatori. Insomma, eh, fiducia c'è, però eh, c'è bisogno anche di vedere qualcosa. E, mh, capisco che non condividiamo la stessa visione, magari lei non condivide la stessa visione Beh. dei nostri ascoltatori, però sono, sono una pancia anche questa, insomma, eh, par gran parte è anche vostro elettorato, quindi noi più di eh, rimandarla a voi, insomma, non possiamo fare. ne stiamo facendo da tramite, ecco, mettiamola così, quindi è giusto tenerne io conto abbiamo partiti che hanno gestito questa città e l'hanno lasciata in queste condizioni nel 2008 Roma era fallita con 22 miliardi di debito era la gestione Veltroni, la gestione Alemanno ha aggravato i conti, la gestione Marino l'ha ulteriormente aggravati. in questa città abbiamo visto eh, vicende come la nuvola di Fuxas che, aggiunta, eh, che, la, che la sindaca giustamente ha sottolineato perché c'è stato un inevitabile aumento di costi e dei tempi la città dello sport, la metro C che è lievitata di oltre un miliardo, anche lì siamo intervenuti, eh, è chiaro che eh, ci vuole eh, si tratta di fare un lavoro strutturale che, che richiede nel ah, tempo, però la nuvola però di Fuxas è, Cote... è finita eh, contrariamente la nuvola però... di Fuxas è finita bellissima opera speriamo anche che renda perché Roma deve puntare anche a quel tipo di turismo al rilancio del turismo fieristico e congressuale e ci stiamo lavorando con tanti, con, tanti, con, tanti, con tanti eventi però è inevitabile che ci sia un aumento di costi e dei tempi e noi stiamo dicendo, i cittadini pensiamo che questo l'abbiano perfettamente percepito e capito che fenomeni di questo tipo a Roma non accadranno più e che quindi i soldi eh, dei cittadini romani verranno utilizzati bene appunto per dare eh, servizi sociali, per dare autobus, per dare strade mh, meglio tenute. Speriamo bene, grazie, buona giornata. Arrivederci De buona giornata.